Buonasera a tutti, il mio nome è Alissa e faccio parte del team delle cartomanti di Uengo. E questa sera sono qui a parlarvi un pochino di me e a rispondere ad alcune domande, in modo che anche voi consultanti possiate conoscermi un pochino meglio. Come vedete la mia nuance è abbastanza, abbastanza casalinga appunto perché mi piace avere un rapporto insomma confidenziale come se foste, foste delle mie amiche che state qui a casa mia e chiacchierate con me. Per quanto riguarda la prima domanda eh, io non so, non so ben dire se... Sono io che ho scelto questo percorso o questo percorso che ha scelto me? Sicuramente entrambe le cose, eh, con una certa sensitività e sensibilità eh, si nasce e quindi in questo senso si può dire che questo percorso mi ha scelto. Però a mia volta anche io l'ho scelto, l'ho scelto accogliendolo nella mia vita e anche eh, approfondendolo con lo studio, con la pratica costante negli anni e nel tempo. Quindi eh, ci siamo scelti entrambi. Il metodo che utilizzo io è quello di leggere le carte della vera Sibilla, perché è un mazzo con cui io ho sempre trovato una grande affinità, anche se a volte utilizzo anche le Sibille di Lenormand, che è anche un mazzo che, che mi affascina molto e, e che ha un, una storia e un simbolismo particolare che mi è sempre piaciuto. Per quanto riguarda proprio la tipologia di consulto, eh, il tipo di consulto che, che io prediligo è quello via chat, eh, in quanto nel, nel silenzio io eh, attraverso le mie carte riesco meglio a connettermi con le energie dell'universo e quindi eh, a fare un consulto il più possibile, il più possibile approfondito e, e profondo. Per quanto riguarda la terza domanda, eh, diciamo che questo percorso che noi cartomanti, divin divinatrici, e esoteriste scegliamo sicuramente ci dona tanto. Ci dona tanto perché riusciamo a, ehm, ad avere uno scambio costante con le altre persone, ad empatizzare con le altre persone e quando c'è uno scambio è una crescita da ambo le parti, quindi sia da me cartomante che dal consultante. E certo sicuramente a livello mentale, a livello energetico è molto stancante però comunque diciamo che quello che mi dà è molto di più di quello che toglie la cosa che mi fa male è che a volte da parte di alcune persone c'è ancora molto scetticismo e noi, noi cartomanti eh, veniamo etichettati ancora a volte come cialtrone, come approfittatrici quando, quando in realtà non è così Certo, siamo esseri umani e possiamo sempre sbagliare, però comunque noi mettiamo a servizio delle persone, eh, come dicevamo prima, un dono che noi abbiamo, quindi questa cosa un pochino, un pochino mi ferisce, però poi crescendo e col tempo ho imparato a farmelo scivolare addosso. Il mio segno zodiacale è il capricorno, sicuramente eh, nella continua ricerca della giustizia, della verità, nella mia caparbietà e testardaggine mi rispecchio, però molto spesso poi chi mi conosce dice che sono un capricorno anomalo, perché gli aspetti quelli un po' più aspri, un po' più duri, eh, in me sono molto mitigati, probabilmente è il, mio, è il mio ascendente sagittario che smussa un po' i lati ecco, più, più aspri del capricorno. Spero con questo video che mi avete conosciuto un pochino di più. Io vi aspetto su Wango, come sempre. Un bacione da Lissa.